Quindi eh, riagganciandoci a no, quanto dicevamo prima, eh, avevamo delle, diciamo così, suggerimenti no, su, sui nomi da dare alle variabili, alcuni erano delle regole, nel senso che una variabile non può, il nome di una variabile non può iniziare con un numero, non può contenere uno spazio, non può contenere degli altri simboli particolari e poi dei suggerimenti, cioè diamo dei nomi sensati, che iniziano con lettera minuscola e abbiano le altre lettere maiuscole eventualmente dove iniziano le parole intermedie non è una gara a chi scrive più compatto eh, come invece altri linguaggi ci sembrano un po' di volerci diciamo così, spingere, eh, in Python abbiamo tutto lo schermo, tutto lo spazio per poter scrivere i nomi delle variabili in modo eh, completo, anche perché poi vedrete che quando scriviamo all'interno dell'editor del, dell quasi mai scriveremo il nome delle variabili cioè nel momento in cui io scrivo Tax rate: Appena scrivo la T, già mi dà il suggerimento, clicco qua e me la scrive lui quindi non c'è nulla da risparmiare nel cercare di, ehm, di ottenere eh, un, un valore troppo eh, stretto, un, un nome troppo corto. Ehm, allora, prima di passare avanti, Cristian mi chiede se le frazioni possono essere sommate in un intero per ottenere un float. Eh, lo vediamo tra un secondo quando vediamo la divisione, ok? Eh, quindi, se io facessi 1 diviso 3 prende un numero intero più un altro numero intero, li divide e mi dà come risultato un floating point. Ma come dicevo, tra un attimo abbiamo proprio tutte le regolette di questi meccanismi. Allora, prima di passare però all'aritmetica, quindi come fare l'operazione tra i numeri, parliamo un attimo delle costanti. In Python in realtà non esiste un vero e proprio concetto di costante. Cosa sarebbe una costante? Costante sarebbe una variabile a cui vogliamo dare un valore ma poi questo valore sappiamo che non dovrà mai cambiare nel resto del programma. Ok, che ne so, se noi abbiamo un, che ne so, un fattore di conversione tra una unità di misura e un'altra, beh quella lì è una costante. Il nostro caro amico pi greco è una costante. Eh, è chiaro che eh, non voglio ogni volta scrivere 3,14, 15 eccetera eccetera, voglio assegnarlo a un, a un nome, a una variabile, ma so che quella variabile lì non dovrà mai cambiare. Hm? Uh, se ho un, costruisco un palazzo di 10 piani e l'ascensore e sto progettando il, system, il programma che gestisce l'ascensore il numero di piani è una costante, sono sempre 10 quindi non, va, non cambierà mai durante l'esecuzione del programma quindi alcuni linguaggi hanno dei costrutti particolari per definire delle variabili che possono essere solo create, inizializzate e mai più cambiate dopo che l'ho inizializzata in Python non esiste nessun vincolo di questo genere non è stato inserito nel linguaggio e Quindi eh, ci diciamo così, basiamo solamente su una convenzione grafica. Eh, noi quando intendiamo creare una variabile e sappiamo che non la vorremmo mai modificare, per convenzione la scriviamo tutta in maiuscolo. Quindi il volume di una bottiglia sono due litri, ad esempio. Eh, quindi anziché scriverlo con il camel cave, cioè in minuscolo e con le lettere maiuscole all'inizio delle parole, lo scriveremo tutto in maiuscolo e separiamo le parole, eh, visto che non si può fare il maiuscolo del maiuscolo, con un trattino di sottolineatura. Eh, questa bottle volume non è diversa da una variabile, nel senso che in teoria io la potrei modificare due righe sotto e dargli un valore diverso però è semplicemente una questione di, di documentazione di ordine, la scrivo così perché so che non la voglio modificare, quindi salta all'occhio, poi scritta in maiuscolo così, eh, salta all'occhio che quella la usiamo come costante. Ed è molto fortemente suggerito, anche appunto se non c'è questo vero vincolo, non c'è nessuno che mi impedisce di modificare questa variabile, ma non lo faccio perché non voglio farmi del male essenzialmente da complicarmi la vita e se una variabile la, la scrivo come variabile la uso come variabile se la penso come costante la scriverò come costante e la userò come costante ecco siamo fortemente spinti a usare costanti simboliche in tutto il programma cioè qui c'è un esempio che dice total volume uguale numero volume totale uguale numero di bottiglie per 2 e se uno vede questa riga dice 2 cosa? ma perché 2? No? da dove arriva questo 2? Se invece la stessa istruzione la scrivi con una costante simbolica, numero di bottiglie per il volume di una bottiglia, è chiaro che è ovvio che cosa stai facendo. Stai moltiplicando il numero di bottiglie per un volume unitario e quindi ti dà il volume totale. Okay? Quindi quasi sempre, quasi ogni numero che noi scriviamo in un programma ha un significato, deve avere un significato. E quindi questo significato glielo diamo attribuendogli un nome. E quindi all'interno del programma useremo tutte costanti simboliche, quindi le definiamo all'inizio e poi le usiamo dopo, normalmente durante il programma. È rarissimo che in un programma noi abbiamo bisogno di scrivere esplicitamente un numero che non sia 0, 1, meno 1, forse, come numeri espliciti. Perché quelli, vabbè, ci saranno i valori per contare, sommare, sottrarre. Ma tutti gli altri valori quasi sempre conviene definire come costante perché hanno un loro significato e quindi usare il valore della costante. Tra l'altro semplifica anche perché nel momento in cui dovessimo prendere delle bottiglie che non sono più da due litri ma sono da un litro e mezzo, tu hai un programma e dovresti andare a cercare tutte le volte in cui compare il valore 2 e chiediti ma questo 2 qua è usato come numero di bottiglie, come capienza della bottiglia oppure è usato con un altro significato e allora andare a sostituire dal 2 all'1,5 solamente quelli che sono usati in quel modo. Una cosa in cui la probabilità di errore è del 106%. Okay? Quindi è un piccolo diciamo, trucco di programmazione, e di documentazione, definire delle costanti simboliche tutte in maiuscolo all'inizio del programma e non cambiarle più. Quindi sono facilmente riconoscibili anche visivamente. Diciamo così. Eh, queste sono costanti, le trattiamo come costanti, queste le trattiamo come variabili. Semplicemente la dichiariamo così e senza stare a fare tante parole a colpo d'occhio immediatamente riconosciamo l'uso che ne faremo. Così come l'altra cosa, cioè l'altro favore che facciamo noi stessi sarà quello di inserire del codice nel, nel nostro programma, codice, dei commenti all'interno del nostro codice, i commenti sono introdotti dal simbolo di cancelletto, dal simbolo di hash, eh, da quel simbolo fino alla fine della riga e viene, viene ignorato tutto eh, dal, dall'interprete e quindi possiamo scrivere ciò che vogliamo per commentare il codice. Eh, può sembrare inutile perché nel momento in cui scrivo un codice so cosa sta facendo, eh, in realtà mezz'ora dopo già non lo so più perché eh, diciamo così, il mio ragionamento è andato da un'altra parte, quindi serve aiutarmi eh, a capire cosa sto facendo. Dal punto di vista pratico, magari quando facciamo gli esercizi un pochino più complicati lo apprezzeremo meglio, io tendenzialmente quando scrivo un programma scrivo prima i co commenti e poi il codice. Scrivo lo pseudocodice che voglio implementare sotto forma di commenti e poi vicino a ogni commento poi a un certo punto scriverò il codice Python vero e proprio. E quindi alla fine mi viene gratis avere un codice commentato perché prima ho scritto i commenti che in realtà sarebbero il mio pseudocodice su cui ho ragionato per sviluppare l'algoritmo. E poi quando tu torni due giorni dopo a vedere il tuo programma, leggendo anche i commenti che ti sei scritto, capisci un po' meglio che cosa stavi facendo senza doverlo andare a ricostruire dal codice. <ride> quindi i eh, commenti sono documentazione che scriviamo per noi stessi o per altri eh, quindi qui c'è un esempio di un frammento di, di, di esercizio sulle bottiglie sul, che di fatto sono semplicemente quattro moltiplicazioni in croce, molto semplici eh, però se sono commentati uno capisce cosa sta succedendo, già eh, dare un buon nome a una variabile eh, fa capire meglio che cosa sta calcolando il programma, dopodiché se lo, se lo commentiamo ancora stiamo spiegando in qualche modo quali sono i vari passi, no? è un po' come se descrivessimo il flowchart, eh, dicendo che qui si, si esegue quest questa funzionalità, questa operazione e poi abbiamo le singole istruzioni che la, eh, che la eh, implementano. I due concetti iniziali non hanno un significato particolare. In realtà dovrebbero servire in alcune tipologie di documentazione eh, servono per rappresentare che questo è un unico blocco unico e quindi quando ci sono dei, dei software che prendono il nostro programma Python e generano in automatico la documentazione allora hanno bisogno di una sintassi particolare sui commenti ma noi questo non, non, non, cioè non lo applichiamo, non ci serve non arriveremo a quei livelli di complessità ok, veniamo un po' all'aritmetica cioè abbiamo questi numeri, abbiamo questi valori ripeto, interi, floating point e stringhe, cosa ci possiamo fare? le cose ovvie, qua vado abbastanza veloce perché è una sorta di ovvietà ma le abbiamo come riferimento nelle slide eh, possiamo usare tutte le cinque operazioni fondamentali somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione e elevamento potenza ovviamente le, per scrivere espressioni complesse eh, dovremo usare le parentesi le parentesi sono sempre parentesi tonde anche annidate più volte ad esempio questa espressione qua eh, B che moltiplica 1 più R di fratto 100 e questo fratto 100 ovviamente si applica solamente a R Elevato a n e questo elevato a n si applica la parentesi, tonda e così via. E' qui è ciò che scriveremo così in notazione matematica. Ma qui direi che non ci sono particolari problemi, al netto di ricordarsi che l'asterisco è la moltiplicazione, la slash è la divisione e il doppio asterisco è l'elevamento potenza. Queste operazioni eh, lavorano sui numeri, quindi sia eh, che essi siano numeri interi sia che essi siano numeri in floating point è chiaro che addizione, sottrazione e moltiplicazione rimangono all'interno del proprio campo, quindi da interi generano interi, divisione, allevamento e potenza invece possono generare numeri, eh, anche floating point a partire da numeri interi. E quindi se poi eh, combino diversamente numeri di tipo diverso, combino interi e numeri floating point, eh, è possibile eh, cioè che il Python converta automaticamente i tipi e quindi eh, 7 più 4.0, in realtà viene, prima, prima di tutto Python converte il 7 in 7.0, quindi lo fa diventare un floating point corrispondente, e poi sommerà 7.0 più 4.0. Ehm, eh, attenzione che queste operazioni qua valgono solamente all'interno dei campi numerici, ok? Le stringhe sono un capitolo a parte e non si mescolano, diciamo così tanto amichevolmente con i numeri. Eh, se parlando di numeri interi la divisione però può avere significati diversi, eh, può avere significati diversi nel senso che la divisione, il simbolo di divisione normale tra numeri interi dà un risultato sempre floating point per definizione, eh, se invece volessimo una divisione intera, quindi solamente la parte intera della divisione, c'è un simbolo di divisione particolare che è dato dalla doppia sbarra, doppio slash, attenzione che non è un commento come in G++. Eh, l'operatore barra barra calcola il quoziente e ignora la parte frazionaria. Quindi 7 diviso 4 fa 1,75, 7 barra barra 4 dà 1. E ovviamente funziona solamente sui numeri interi. Eh, non ha senso farlo sui numeri floating point perché il concetto di divisione intera, di resto e modulo di una divisione ha senso solamente, cioè di quoziente e resto di una divisione ha senso solamente tra interi. E ovviamente così come c'è l'operatore di divisione intera, c'è anche l'operatore di modulo, cioè il resto della divisione intera. Come chiedeva Massimiliano eh, tre minuti fa, eh, per fortuna ho avuto la pazienza di aspettare, visto che la risposta c'era. No? Quindi, quando io faccio divisione tra numeri interi, posso fare la divisione che mi dia come risultato un floating point, oppure separare il, eh, il quoziente dal resto, con i due operatori di divisione intera di, eh, separata. Mm. Ehm, L'elemento potenza, ho visto un paio di commenti, è il doppio asterisco, Uh, Alida mi dice ma potrei anche usare la E come nell'esempio di prima allora due problemi uno la E eh, fa solo come ti ha risposto Nicolò è solamente base 10 quindi farei solamente 1 E7 fa 1 per 10 alla 7 ma il problema è che quella notazione con la E è pensata per i numeri costanti quindi tu dopo la E puoi mettere solamente dei numeri Qui se devo fare elevato a 3 e so che è 3 allora posso, beh, non posso fare, a 10 alla terza potrei scrivere E3 ma se il valore dell'esponente fosse a sua volta una variabile, a sua volta un'espressione, come in questo caso è n, qua, non lo posso usare. Quindi quella notazione esponenziale con la e è usabile solamente se il valore è una costante. Se invece dipende dalle variabili, uso l'evento potenza normale col il doppio asterisco. L'operatore di modulo che precedenza ha ah, in un'espressione, la mia risposta molto educata, ma che cosa te ne frega? Nel senso che nel momento in cui ehm, hai un minimo dubbio su quale sia la precedenza di un operatore rispetto a un altro, metti un paio di parentesi, sempre. Okay? Un paio di parentesi in più non costano mai niente. Okay? E quindi se io non sono sicuro se l'operatore di modulo abbia più o meno precedenza rispetto alla moltiplicazione, metto le parentesi così è più chiaro per chi legge, è più chiaro per me e non sbaglio okay? eh, la vera risposta è non lo so non lo so ma non me ne frega niente perché mai mi sognerei di mettere un'espressione complicata che, me, che combini moltiplicazione, divisione e moduli senza mettere delle belle parentesi che, dicano, che facciano chiarire esattamente in che ordine voglio fare le operazioni eh? probabilmente è lo stesso, la stessa precedenza di moltiplicazione e divisione, e quindi vengono eseguite destra, da sinistra verso destra 5 asterisco 4 significa 5 alla quarta? Sì, eh, esatto. No? Il doppio asterisco è l'operatore di elevamento potenza, l'operatore modulo. allora ripeto: per Alessia, non per Alessia, ma per tutti, grazie, a grazie ad, ad Alessia che l'ha chiesto. Mi dà il resto della divisione, quindi 10 diviso 3 fa 3,33 come numero reale. Ma se noi facessimo la divisione, immaginate come facevamo alle scuole elementari, faccio la divisione, eh, quante volte ci sta il 10 nel 3, ci sta 3 volte. Quindi il quoziente è 3. Ho usato la doppia sbarra e mi dà il risultato eh, sotto forma di parte intera del risultato. 10 diviso 3 fa 3, con che resto? Chiaramente 10 diviso 3 non fa 3 esatto, ma fa 3 col resto di 1. Come faccio a calcolare il resto? Uso il proprietario modulo, che mi dà il modulo del resto su, pardon, della divisione. Che viene chiamato resto oppure eh, modulo. Infatti, famo, i famosi 44 gatti in fila per 3 facevano 14 fili, file con il resto di 2. Quindi la, la, la canzoncina era giusta. Eh, 6 per 7, 42 più 2, 44 diceva il verso successivo, così cioè, non imparavamo bene. Le parentesi utilizzabili sono solo quelle tonde. Ci sono solo le parentesi tonde perché la parentesi graffe eh, e le parentesi quadre hanno un significato diverso in Python. Quindi le parentesi utilizzate per costruire le espressioni sono unicamente le parentesi tonde. Ehm, vabbè, qui ci sono riassunto tra le divisioni intere, che possiamo poi guardarcelo, quindi queste parti qua semplici, che sono solamente di riferimento, non le scorriamo rapidamente quindi per costruire le espressioni usiamo solamente parentesi tonde le quadre le useremo per decidere liste le graffe le utilizzeremo per i dizionari e per gli insiemi quindi hanno un significato sintattico completamente diverso in Python ok, all'interno delle espressioni abbiamo le quattro operazioni ma potremmo anche aver voglia di espressioni un pochino più complicate no? uno vuole fare la radice quadrata, l'altro vuole fare il coseno l'altro vuole fare l'altra funzione matematica eccetera allora si può benissimo ovviamente usando il meccanismo delle funzioni una funzione così come la funzione print eh, era una, un nome già che ci veniva messo a disposizione dalla libreria standard di Python e faceva una certa operazione in quel caso stampava roba sullo schermo ci saranno tante altre funzioni che calcolano eh, un valore a partire da un parametro che gli passo quindi quando parlo di una funzione intendo un blocco di codice che riceve da me dei parametri, se voglio fare la radice quadrata di 2, devo dire OK, ti passo il valore 2 e tu dammi la radice quadrata in cambio. Quindi avrò degli argomenti che passo alla funzione, detti anche parametri, che passo alla funzione, e dei valori restituiti, calcolati, valori di ritorno dalla funzione stessa, che poi posso usare perché sono il valore, il risultato che, che mi serviva. Ehm. Um, quindi, ad esempio, una funzione predefinita è, nella libreria standard di Python è la funzione abs, cioè valore assoluto. La funzione valore assoluto mi restituisce il valore assoluto del valore che viene passato come parametro. Questo valore può essere una costante, può essere eh, una variabile, può essere a sua volta un'espressione complicata fatta di altre, eh, di altre variabili e altre espressioni. Quindi io gli passo un valore, in questo caso ABS richiede un parametro solo, quindi gli passo solamente un valore, lei acquisisce questo valore, fa i suoi calcoli e restituisce il valore 173, in questo caso il valore assoluto, il positivo. Cosa vuol dire che una funzione restituisce un valore? Vuol dire che al posto di tutta la funzione è come se ci fosse, quindi quando io chiamo una funzione è come... Ho perso il pennino, ok... Um, e se quando io chiamo una funzione è come se prendessi tutto questo blocco e dicessi al posto di questo blocco lo cancelliamo e mettiamoci il valore di ritorno che in questo caso è 173. E quindi nella, nel calcolo dell'espressione ogni volta che ci sia una chiamata funzione prima viene calcolato l'argomento della funzione, il parametro. Se questa qui a sua volta fosse un'espressione complicata, viene calcolato prima il valore numerico di quell'espressione. Python non fa calcoli simbolici con le x, e con le y, no. fa calcoli con i numeri. Okay? Quindi prende il valore corrente in quel momento di quell'espressione, lo calcola, lo passa alla funzione abs, la funzione abs farà il suo lavoro e restituisce un valore. Questo valore io, diciamo, a sua volta, andrà so nel contesto in cui l'espressione più grande è stata scritta, andrà a sostituire e verrà usato come valore risultante quindi in questo, caso, in questo caso questo valore viene usato per essere assegnato a una variabile quindi è qui esattamente come se scrivessimo distance uguale a 173 semplicemente è un valore invece che è stato calcolato da una funzione che a sua volta l'ha ricevuto è stato calcolato sulla base del valore di un parametro che ha ricevuto ma qui non c'è ricordiamoci sempre che queste non sono variabili matematiche e non sono funzioni matematiche il valore che calcolano dipende esclusivamente dal valore che ha quella variabile in quel momento. Se poi dopo la x la cambio, distance non cambia. Ok? Eh, non creo nessun legame matematico tra x e distance. Prendo un numero che è il numero che in quel momento è associato al valore di x, lo frullo e alla fine il risultato che esce dal frullatore lo metto dentro un'altra variabile. Lo salvo come valore della variabile distance. Da quel momento, fino a un attimo prima, la variabile x e la variabile distance non erano parenti, un attimo dopo la variabile x e la variabile distance non sono di nuovo parenti, cioè ognuna va per conto proprio, non si crea nessun legame. Okay? Si lavora non con la variabile x, ma col valore che ha la variabile x in quel momento. Ricordatevi queste parole, in quel momento. Ok. Ehm, oppure quindi in questo caso ho preso il valore di una funzione l'ho salvato in una variabile oppure posso prendere il valore di una funzione e usarlo all'interno di un'espressione più grande lo passo a un'altra funzione come in questo caso la print lo posso usare in un'espressione più complicata non c'è nessun limite, non c'è nessuna problematica e quindi così come il valore assoluto ci sono varie funzioni matematiche già predefinite eh, il valore assoluto l'abbiamo visto è ovvio che cosa sia se x è un numero intero vediamolo un po' Cosa mi restituirà? Valore assoluto di 3 mi restituisce 3. Valore assoluto di meno 3 mi restituisce 3. Valore assoluto di meno 3.0 mi restituisce 3.0 positivo. Quindi vedete che, se passo un numero intero, mi restituisce un numero intero, se passo un floating point, mi restituisce un floating point, se passo una stringa, mi restituisce una pernacchia. Eh? Mi dice, eh, operando che non è del tipo giusto. Che non ho, al ABS non accetta operandi di tipo stringa, ok? Come era ovvio. Però almeno vediamo che tipo di errore salta fuori se ci proviamo a farlo. Eh, così come valore assoluto, ad esempio, c'è l'operazione di round, di arrotondamento. Eh, e quindi eh, se io arrotondo un numero eh, x che tendenzialmente sarà un numero in floating point otterrò un numero eh, senza cifra dopo la virgola quindi se io faccio round di 3,14 fa 3 eh, se fosse 3,84 fa 4 perché lo arrotonda al più vicino okay? eh, in questo caso lo restituisce un intero con zero cifre decimali eh, se no potrei arrotondarlo in modo che abbia n cifre decimali perché insomma, io voglio un numero con due cifre decimali allora round che ne so, di eh, 3,33 però ne voglio solamente due cifre decimali e lui mi restituirà un numero in floating point che è l'arrotondamento la, del numero che gli ho passato a due cifre decimali solamente quindi queste sono operazioni, funzioni semplicissime massimo e minimo mi restituisce il valore massimo e il valore minimo tra quelli che gli ho passato come argomenti e queste funzioni sono funzioni che, che accettano più di un valore contemporaneamente cioè più di un parametro quindi ad esempio la funzione massimo se chiedo il massimo tra 3, 7 e meno 2, vabbè è venuto 6 mi dirà 6 può avere più di un parametro chiaramente la funzione massima e la funzione minima analogamente, queste funzioni vedete che le sto usando normalmente, non ho bisogno di fare nulla di particolare adesso lo sto usando nella console interattiva potrei benissimo inserirle nel programma ok um, per usare altre funzioni che non, sono, non siano direttamente predefinite possiamo accedere all ampi, alle ampie librerie di funzioni che sono disponibili in python uh, una libreria che cos'è? è, è una, un insieme di, funzioni, beh, insieme di funzioni di variabili, di tipi insomma, ma per ora ci concentriamo sulle funzioni che è stato scritto da qualcun altro e noi possiamo usare ok in generale, alcune librerie fanno parte della cosiddetta libreria standard di Python. La libreria standard è già inclusa direttamente dentro, eh, dentro Python e vedete che c'è nella documentazione the Python Standard Library e vi dà l'elenco di tutte le, questi sono i moduli che a loro volta contengono funzioni che sono già disponibili in tutte le installazioni di Python da zero queste sono funzioni diciamo così standard eh, quindi noi possiamo eh, usare qualunque funzione nativamente immediatamente senza fare nulla di particolare che sia inclusa nella libreria standard eh, richiamando il modulo in cui questa funzione è presente eh, oppure potremmo eventualmente installarne altre i moduli cosa sono? sono questi che sono elencati qua quindi le funzioni sarebbero, sono 10.000 funzioni diverse e che per dare un po' d'ordine le hanno raggruppate in vari moduli. E quindi ad esempio da qualche parte se non sbaglio c'è la, la libreria matematica, eccolo qua, una libreria, un modulo che si chiama math. Che se ci clicco dentro mi dice questo modulo. Poi tra un attimo vediamo come si usano questi moduli in pratica. Contiene funzioni matematiche. E quali sono le funzioni matematiche comprese in questo modulo? E eh, eh, sono tutte qua: il ceiling, eh, il numero di combinazioni, copia e segno, valore assoluto per, eh, eh, per, per eh, il numero di floating point, fattoriale, eh, insomma, sono massimo comune divisore. Guarda qua che c'è il massimo comune divisore. Eh, la, se sono, la, la somiglianza di due numeri a meno di epsilon e, e ce ne sono ci sono anche da qualche parte, qualcuno parlava della radice quadrata, ci sono esponenziali, logaritmi trigonometriche, c'è tutto quello che ci serve insomma le funzioni di base matematiche tutte queste sono dentro ah guarda che ci sono anche le costanti, c'è anche pi greco, c'è e, eh, e essenzialmente che sono le costanti più, più semplici matematiche sono tutte dentro questa libreria che si chiama Uh, Matte. Uh, Angel chiede se le funzioni delle librerie sono scritte usando solo la libreria standard di Python. Uh, mh, dipende, no, di solito sono, molte di queste sono scritte in C direttamente, dentro il compilatore, altre invece sono a loro volta implementate in Python. Uh, come siano implementate di fatto noi, non, non è visibile, ma uh, molte per efficienza sono direttamente mappate sulla libreria C dell'interprete Python sottostante. Per usarle, come facciamo? Allora, ci sono funzioni che sono già predefinite, abs, mod, max, min, e allora quelle le usiamo e, print, le usiamo e basta. Oppure funzioni che non sono direttamente predefinite nel linguaggio, ma fanno parte della libreria standard, quindi uno di quei tanti moduli che abbiamo. Allora in questo caso è semplicissimo, basta importare il modulo e poi usare la funzione. Quindi bisogna scrivere un'istruzione all'inizio che si chiama import math, e a quel punto si può usare la funzione matematica, tutte le funzioni matematiche. Se invece volessimo delle funzioni che sono in libreria addizionali, al di là di quelle della libreria standard, dovremmo prima installare la libreria e poi, ehm, e poi importare il modulo. Perché chiaramente se quel modulo non è installato sul mio computer, devo prima installarlo e poi, eh, e poi lo, lo utilizzo. Eh, diciamo che nel nostro corso non avremo praticamente mai bisogno di usare librerie esterne rispetto a quelle standard, eh, però tra un attimo vi faccio comunque vedere come si può fare Allora, le funzioni predefinite che sono sempre disponibili sono elencate qua, qui c'è il link da cui ho preso queste immagini direttamente dalla documentazione standard queste sono funzioni che non hanno bisogno di nulla no? le chiamano built in, predefinite direttamente nel linguaggio eh, mentre invece ad esempio le funzioni matematiche sono all'interno della libreria che si chiama math allora l'istruzione per importare so, se volessi usare la ricci quadrata Posso usare questa istruzione, di solito le, le, le istruzioni di importazione le mettiamo all'inizio del programma, giusto per dichiarare guarda ho bisogno anche di questa libreria, e la sintassi è molto semplice. From Math, dal modulo che si chiama Math, importa la funzione che si chiama SQRT. Bon. E a quel punto puoi usare direttamente SQRT dentro il tuo codice come se fosse una funzione normale, come se fosse una funzione predefinita. L'hai importato questo nome di funzione, dal modulo che la contiene il modulo mat e nel modulo mat ci sono come abbiamo visto queste varie funzioni che sono quelle alcune no quelle, eh, quelle matematiche solite e, e quindi la sintassi è from mat import il nome della o delle funzioni che ehm, che vuoi importare ci sono delle scorciatoie nel momento in cui io volessi importare più funzioni dallo stesso modulo. Allora, se io volessi usare la rice quadrata, il seno e il coseno, nessuno mi vieta di fare from math import radice quadrata, virgola seno, virgola coseno. Se proprio le volessi tutte, esiste la sintassi con l'asterisco from math import asterisco e quindi mi importa tutte le funzioni che sono definite in quel modulo. Eh, non è molto ehm, consigliabile fare questa cosa perché beh, se io importo funzioni solo da mat va bene, ma se io importassi funzioni da moduli diversi e questi vari moduli definissero per caso due funzioni che fanno cose diverse ma hanno lo stesso nome e eh, con l'import asterisco import, porterei dentro tutte le funzioni dell'uno, tutte le funzioni dell'altro e magari non so neanche che l'altro ha una funzione dello stesso nome della funzione del primo che in realtà mi serve allora avrei una confusione di nomi. Quindi di solito si consiglia di importare esplicitamente le varie funzioni che mi servono. Tra l'altro l'IDE nel momento in cui scriviamo le funzioni, in qualche modo ci aiuta anche lui, nel senso che se io volessi calcolare, che ne so ad esempio eh, che il mio tax rate, eh, tax2 uguale sqrt di eh, tax rate, in questo caso importa questo nome, no, vedete qua mi, mi viene qui sono dentro PyCharm, okay? Ho scritto la funzione SQRT, eh, vado sopra, mi segnala come errore perché io, ovviamente non la conosce e mi dà la, la scorciatoia importa questo nome. Ci clicco sopra e dice: guarda, questo nome SQRT è definito in due librerie diverse mat e cmat. CMAT noi non la usiamo, ma se voi la potete usare, è la libreria di matematica con i numeri complessi. Quindi, se volete fare dei conti con i numeri complessi, il CMAT definisce un tipo di dati complex su cui potete fare tutte le operazioni che fate in analisi matematica sui numeri complessi. Quindi, la radice quadrata tra, tra reali e tra complessi sono due bestie molto diverse, e lui mi chiede quale vuoi importare. Beh, io voglio importare quella reale, quindi clicco qua, e quindi automaticamente PyCharm mi mette lui questa istruzione from MAT import SQRT e quindi se poi volessi fare x uguale seno di, du, seno di pi greco per dire eh, allora pi greco a sua volta lo posso importare da matematica seno lo posso importare da matematica e quindi facendomi aiutare no, dal non devo neanche scrivere lui me lo importa eh, correttamente dall'inizio come dicevo potrei fare from math importa asterisco e me le importa tutte però come dicevo è poco consigliato eh, proprio perché mi importa anche dei nomi immaginate di fare la libreria mat la libreria c mat quella con i numeri complessi a questo punto scrivo radice quadrata non so più quale sto usando allora se per caso volessi usare tante funzioni da una libreria e non, eh, e non le voglio importare tutte una per una e chissà perché sei così stanco che non puoi farlo allora esiste una terza sintassi possibile che è semplicemente dire import math. Ti dice guarda io voglio accedere a questa, a questa libreria. E poi eh, tutte le volte che uso una funzione di quelle librerie la qualifichi, come si dice. Cioè dici il nome della funzione con davanti il nome del modulo da cui lo prendi. Che devo dire che è anche molto più chiaro. Perché qui dice ok, P cos'è? Ehi, è la costante pi greco della libreria matematica. Quindi esistono questi tre modi, o le funzioni le importo una per una, o le importo tutte ma non lo faccio perché non ci piace, oppure importo semplicemente il nome della libreria e poi a quel punto posso andare a pescare dentro la libreria tutte le funzioni che mi servono, tanto ci metto sempre davanti il nome della libreria. E quindi se facessi una riccia quadrata tra numeri reali userei mat.sqrt, se la facessi con numeri complessi farei cmat.sqrt e non c'è nessuna ambiguità. Quindi, a parte il secondo metodo in cui importo tutti, il primo e il terzo sono assolutamente, diciamo così, utilizzabili eh, normalmente. Ehm, ci sono, allora, io direi per le funzioni, mi chiedete un consiglio, per le funzioni matematiche ci sta benissimo importare le singole funzioni che usiamo, però quando uno comincia a usare altre librerie in più, eh, molto spesso aiuta anche eh, avere il nome della libreria eh, a fianco. No? Uh, quindi che ne so, c'è una libreria per fare grafici si chiama mathplotlib tutti la importano chiamandola mp e quindi mp. Punto, eh, ti ricorda che stai pescando da quella libreria quindi diventa anche facile, eh, facile diciamo così, riconoscere che cosa stai facendo uh, fare un esempio dove si segue una riccia quadrata è questo ad esempio no? uh, oppure possiamo fare direttamente in modo interattivo io posso dire x uguale 7 in, anche, anche in modo interattivo ovviamente io non posso scrivere ecco y, uh, y uguale sqrt di x anche in modo interattivo non lo posso fare perché eh, ovviamente è sempre un interprete Python quindi dovrò prima importare mat a questo punto potrò scrivere y uguale mat.sqrt di x e y vale questo numero qua che è la radice quadrata di 7 e quindi la possiamo usare direttamente così qui in questo caso ho importato mat altrimenti li avrei potuto importare from, from mat import sqrt allora in questo caso mi dà direttamente a disposizione il nome sqrt come funzione senza, pardon, senza dover mettere mat davanti è assolutamente equivalente, sono due modi totalmente equivalenti, fate ciò che preferite. Se importo due volte, vedete che l'ho fatto, non da problemi, nel senso che la seconda importazione si aggiunge alla prima, quindi in questo caso potrei usarlo sia con una forma che con l'altra forma, quindi è una cosa molto leggera, semplicemente mi fa accedere a queste funzioni che stanno in questi moduli. La sintassi di queste funzioni è molto simile sì, a quella che c'è in altri linguaggi di programmazione cambierà qualcosa quando passeremo argomenti complessi ma per il resto è tutto, finché lavoriamo con numeri semplici è tutto molto semplice quindi attraverso questo istruzione import possiamo accedere a un'enormità di funzioni che cioè, no, giustificano il famoso motto all batteries included di python, cioè ci sono già tutte le funzioni che ti possono servire eh, tra le funzioni ah, eh, vi faccio solo vedere una cosa se dovessimo usare delle funzioni che sono in moduli non facenti parte della libreria Standard, quindi ancora oltre tutte quelle che abbiamo visto, lo si deve fare andando a innanzitutto installare questi moduli all'interno del nostro progetto. Per questo si fa nel Virtual Environment, perché ogni Virtual Environment, ogni progetto potrebbe avere bisogno di moduli aggiuntivi diversi da quelli degli altri progetti e allora ogni volta che creo un nuovo progetto il PyCharm mi dice senti io mi faccio una copia di Python così lì dentro so installarci esattamente i moduli che ti servono se vi dovesse mai servire andate in settings dentro settings avete qua io non so se è già aperto per, perché l'avevo la già aperto prima se no dentro interprete Python c'è l'elenco dei pacchetti dei moduli che sono installati in questo virtual environment se volete aggiungere un modulo non c'è niente di più semplice che premere il più install e qui avete un motore di ricerca di tutti i moduli, non chiedetemi quanti sono, ma che sono migliaia, eh, che sono stati pubblicati in un caso, alcuni sono scemi ovviamente, eh, ma molti sono utili, eh, che ne so, appunto dicevo prima Matplotlib, eh, esiste tutta una serie di moduli che servono per fare sia calcoli matematici che che grafici no? c'è un, una famiglia di moduli che si chiama SciPy che è una libreria scientifica per Python e quindi ci sono tutti i calcoli statistici, scientifici c'è una libreria che si chiama SimPy che fa calcoli simbolici quindi magari se volete fare una derivata potete usare questo sistema scrivete la funzione e lui vi dice non come numeri, eh, come formula, come espressione, qual è la sua derivata, qual è il suo integrale, no? quindi vi sto un po' dicendo. Eh, noi io, eh, e quindi questi moduli qua, diciamo così, chiaramente uno deve conoscerli, una volta che hai trovato quello che gli serve, schiaccia su install, e a questo punto quel modulo viene installato dentro il virtual environment di questo tuo progetto. E da quel momento in avanti puoi fare import normalmente. Okay? Tutti questi pacchetti chiaramente sono migliaia, e quindi ciascuno va... Eh, ci sono quelli per la grafica, ci sono quelli per applicazioni web c'è veramente di tutto eh, chiaramente devi conoscerli, devi impararli devi imparare la documentazione eccetera allora una cosa che abbiamo intenzione di fare se ce la facciamo con le nostre energie è farvi, per chi è interessato una serie di sorti di pillole di approfondimento dei flash dicendo guarda se usi questa libreria puoi fare queste cose a quest altra, eh, in quest'altra libreria puoi fare quell'altra cosa che sono cose in più che sono al di fuori del programma di questo corso ma magari potete usare in altri contesti eh, Damiano, credo che lo si possa fare, ma molto di nascosto. Eh, Alessio, non capisco cosa vuol dire non mi fa fare la SQRT, cioè se ci incolli esattamente il codice, no, no non te Damiano, non ti ho detto di usarlo. Eh. Eh, no, poi l'esame in realtà non è solo calcolo, quindi non è così semplice, eh, no. Alessio, non ho capito che, qual è il tuo problema: che mi dici, non so, fa, a me non fa fare la SQRT, se mi incolli il codice, eh, riusciamo a vederlo. Quindi, questo, eh, quindi abbiamo tutte le operazioni aritmetiche di base, abbiamo tutte, diciamo, almeno le librerie matematiche più tutte le altre, e le possiamo eh, usare tranquillamente. Eh, facciamo magari qualche flash su alcune funzioni predefinite built-in eh, utili. Ad esempio c'è una funzione int, la funzione float, che servono per ehm, eh, convertire numeri interi in floating point e viceversa o anche, eh, o anche eh, stringhe in interi e, e, e stringhe in floating point quindi se voi prendete un valore, ad esempio balance che potrebbe essere un valore in floating point se chiamate la funzione int la converte in intero quindi ti restituisce un numero intero che chiaramente approssima il valore di floating point che avevi eh, quindi in qualche modo abbiamo diversi metodi per convertire un numero in virgola mobile, un numero floating point in un numero intero. Int che lo tronca, quindi int di 3,8 fa 3. Round che lo approssima, appro eh, round di 3,8 fa 4, come abbiamo visto prima. Oppure ci sono le funzioni della libreria matematica che mi fa esplicitamente il troncamento, eh, il ceiling e il floor. Il ceiling e il floor sono l'intero inferiore e l'intero superiore, cioè il pavimento e il soffitto. Cioè, quindi le due, eh, prende un numero eh, reale e lo appoggia verso il pavimento o lo appoggia verso il soffitto quindi a, a livello intero inferiore o, o superiore attenzione che la, la definizione di troncamento che dà mat.trunk e la definizione di troncamento che dà int sono diversi perché int tronca sempre verso lo 0 e trunk invece tronca verso il numero minore quindi se ho meno 1,5 il trunk di meno 1,5 è meno 2 l'int di meno 1,5 è meno 1 però vabbè queste cose qua sono tutte queste frasette qua in realtà non ho fatto altro che copiare la documentazione e ho messo insieme vari modi no, di gestire le stesse cose chiaramente queste funzioni qua sono tutte riconducibili una all'altra no? ehm, facciamo attenzione però quando facciamo i calcoli che i numeri in virgola mobile eh, sono numeri sempre approssimati okay? in eh, Python se io faccio eh, 1 diviso 3 per 3 no? 1 diviso 3 per 3 sembra che faccia 1, ma se poi a questo numero io sottraessi so 1, voi, voi mi dite, ma questo fa 0. Mm? Eh, eh, Scusa, ho, ho sbagliato le parentesi. Eh, questo qua me lo fa, ho sbagliato l'esempio, scusatemi. Eh, oh, eh, vabbè, ogni, ogni, ogni, ogni operazione eh, che io faccio con numeri in floating point, da, avrà sempre un minimo errore di, di arrotondamento. Okay? Qui eh, c'è l'esempio che ovviamente l'hanno studiato meglio, io ho, improv ho improvvisato in temporale e mi è andata male. Dove prende un numero, lo moltiplica per cento e il risultato non fa esattamente ciò che mi, mi aspettavo, ma è qualcosa che ha, vabbè. Voi vi dite qualche miliardesimo di miliardesimo di errore. Ok? Però non è detto che eh, se io poi dovessi controllare se questo numero vale 435, la risposta sarebbe no. Quindi lo vediamo meglio quando facciamo condizionali, eh, però la regola generale è che i numeri in floating point non si possono mai confrontare direttamente con l'uguaglianza. Posso solo chiedermi se sono maggiore o minore o se sono abbastanza vicini. Quindi la, la libreria matematica mi, dice, mi dà già una funzione che si chiama mat.isclose che mi chiede se due numeri in floating point sono abbastanza vicini a meno di un epsilon, che questo epsilon può anche essere molto piccolo, però non è mai zero, proprio perché per come sono rappresentati all'interno i numeri in floating point hanno sempre un certo tipo di approssimazione. Vabbè, qui ci sono alcuni esempi di, di espressioni aritmetiche. ci dice questa slide, ma non ci perdiamo tempo, che eh, le parentesi devono essere messe giuste, ovviamente. Eh, e allora, qua invece ci dice usate gli spazi prima vedevo nella chat delle, delle discussioni del tipo ma lo spazio è obbligatorio ma no, no, non è obbligatorio perché eh, l'interprete Python capisce benissimo quando finisce l'uguale quando comincia la variabile però eh, aiuta, aiuta noi no? eh, avere un codice ordinato aiuta il programmatore non aiuta l'interprete, l'interprete non interessa eh, allora eh, vi diamo due domande una è su Avo che mi dice c'è un modo per installare automaticamente le librerie beh più automaticamente che selezionare cliccare, cliccare su installa eh, non c'è in realtà eh, a, volte, a volte funziona nel senso che se io cercassi di importare qua ad esempio eh, Simpy e non ce l'ho installato in questo virtual environment quindi provo a fare un import di qualcosa che non è nella libreria standard Uh, il PyCharm mi aiuta e mi dice: Ah sì, guarda che tu vuoi usare questo pacchetto, non ce l'hai? Installalo direttamente. Quindi riconosce che ho scritto un nome di pacchetto valido, esistente, uh, non ce l'ho installato e quindi mi dà l'opportunità di installarlo. Vedete, qua sotto scrive installing e frulla un pochettino, ci vuole un po' perché ovviamente lui dietro le quinte sta scaricando, installando quel pacchetto, lo sta aggiungendo al virtual environment e poi strerà, rilancerà l'interprete Python per dire: Guarda che adesso questo pacchetto esiste, quindi è una cosa che richiede, eh, diciamo così, 30 secondi eh, o giù di lì, eh, e poi a quel punto questo pacchetto sarà disponibile. Questa operazione qua, install package, è la stessa che abbiamo visto prima andando nei settings e andando a ricercare nel catalogo dei pacchetti, se so già il nome dei pacchetti a volte si può fare. Ehm, vabbè, come dicevo, sta, sta lavorando un pochino. Ehm, mentre invece vedo la domanda che... Ehm, seno di 2 π greco eh, è giusto seno di 2 π greco mi dice che è praticamente 0 perché siamo meno 2 elevato a meno 16 per 10 alla meno 16 quindi è 0,000 zeri con un 2 in fondo quello non è 0 perché 0 non esiste nessun numero esatto no? come dicevamo un attimo fa è, eh, scriviamolo qua così lo vedono tutti Se lui mi dice se io stampo il seno di 2pi greco, eh, cosa ho sbagliato, uh, mat.si, forse non ho installato, seno mat.p L'autocompletamento a volte fa un po' quello che vuole. Eh, esatto. Quindi il seno di 2 π greco, mi dice questa cosa qua. Questa cosa qua eh, non è lo 0.0 che mi aspettavo, ma è un numero molto molto vicino allo 0, eh, che è la precisione con cui Python riesce, a precisione di 2 alla meno 16, quindi è un errore relativo di, 2 alla 16, di 10, alla meno, 10 alla meno 16, avete eh, presente quanto è 10 alla meno 16, 19, 18, sono quasi eh, 100.000 miliardi, mh? una parte su 100.000 miliardi, quindi diciamo, sufficientemente preciso, ma non è lo zero che esteticamente la nostra mente matematica estetica vorrebbe vedere, eh, non c'è. Eh, I calcoli numerici eh, in qualunque linguaggio di programmazione sono sempre approssimati. Hm? Eh, anche su REPL si possono installare librerie esterne? Sì, anche REPL può, eh, ribadisco che le librerie esterne noi non le useremo quasi mai, però eh, perché ci, ci, ci basta già tutto ciò che c'è, anzi ci avanzerà largamente già ciò che c'è nella libreria standard, eh, però eh, nella, su Repl, se voi andate sulla sinistra c'è questa iconcina qua, Packages, eh, dove potete richiamare altri... Allora, i package della libreria standard già ci sono, quindi qua potete scrivere import mat e funziona. Se avete bisogno di altri pacchetti, che ne so, abbiamo detto SimPy, tanto per dirne uno, eh, lui cerca e se lo scegli e, e, e, lo, e fai col più, te lo installa direttamente. Mm. Eh, la documentazione addirittura di REPL ti dice che puoi anche non farlo perché se tu scrivi un import, vedi, se sai che, pack, che package ti serve, scrivi semplicemente import e la prima volta che fai il run di questo REPL io me lo vado a cercare e me lo vado a installare da solo. Mm. Quindi eh, la risposta è assolutamente sì, funziona anche qua la possibilità di importare altri, altri package. Ok, ehm, magari spendiamo un attimo di tempo a, a provare invece a, a, a risolvere un esercizio insieme. Poi c'è l'altro argomento che è quello di, sulle stringhe, ma questo lo rimandiamo all'inizio della settimana prossima. Okay? Eh, quindi proviamo un, un attimo a, a cercare di consolidare un pochino le cose che abbiamo fatto. Quindi usiamo questi ultimi 20 minuti eh, per fare un esercizietto di... Di progettazione. Okay? Eh, poi su questo esercizio ci sono i vari passaggi nelle slide, ma noi andiamo, andiamo avanti diciamo, indipendentemente poi ve li potete riguardare nelle slide, quindi lo facciamo ragionandoci insieme, non seguendo paro paro eh, ciò che c'è già sulle slide. No? Eh, qui ci parla di un esercizio, un, un, cioè una situazione pratica in cui noi vogliamo diciamo così, piastrellare una stanza. ok? E mi dice che bisogna posizionare lungo il muro di una stanza una fila di piastrelle nere e bianche e quindi abbiamo il muro che ha una, una sua certa larghezza e le piastrelle che hanno una certa dimensione. Okay? Allora lui mi dice eh, l'architetto, qui siamo ingegneri quindi possiamo parlare mai degli architetti, ha specificato perché sì che la prima e l'ultima piastrella di questa fila devono essere nere. Quindi abbiamo piastrelle che possono essere nere o bianche, ma la prima e l'ultima devono essere nere, perché se no lui si mette a piangere. Okay? Allora, noi dobbiamo calcolare quante piastrelle sono necessarie, quante bianche e quante nere, e ovviamente nel caso in cui la larghezza della parete non sia esattamente un multiplo fatto giusto del numero di piastrelle, anzi di un numero dispari di piastrelle, come vediamo un attimo, allora ci sarà uno spazio vuoto dai due lati e vogliamo ovviamente che questo spazio vuoto Uh, deve essere uh, uguale a sinistra rispetto a destra. Okay? Quindi abbiamo, dobbiamo calcolare questi, questi due valori, numero di piastrelle totali, bianche e nere, e spazio rimanente a partire dalla larghezza di ogni piastrella e dalla larghezza della parete. Emanuele ci chiede se dobbiamo tener conto anche dello spazio tra le piastrelle, diciamo che lo spazio tra le piastrelle lo assorbiamo già nella dimensione della piastrella stessa. Okay? Quindi la fuga tra le due piastrelle diciamo che fa già parte della misura della piastrella. Infatti così è, nel senso che poi ti danno eh, un passo no, di, di, di posizionamento delle piastrelle stesse, non andiamo ad aggiungere un valore in più. Allora, come possiamo procedere? Questo qua è un tipico problema eh, diciamo di calcolo, no? in cui dobbiamo un attimo pensarci per eh, trovare un'espressione, una serie di passaggi che, eh, che ci posso portare al risultato finale mm? eh, sono delle formulette dei calcoli allora io provo no, a, ad impostarlo scrivendo insieme a voi dello pseudocodice ci ragioniamo e poi gradualmente no, lo trasformiamo in codice vero e proprio allora facciamo un nuovo file python eh, sto abusando di questo progetto che si chiamava prima lezione ma va bene così piastrelle e quindi qua ci mettiamo un bel commento, eh, soluzione, volta in aula, dell'esercizio sulle piastrelle. Sulle piastrelle. Ok, allora noi abbiamo dei dati di partenza. Quali sono i dati di partenza? La dimensione della parete, quindi la chiamiamo la parete magari la metto in maiuscolo perché per noi è una costante, no? è una, un dato noto, eh, non so, diciamo potrebbe essere 3,20 metri e 20, in metri. metri. Metri, lo metto come commento eh, perché ovviamente Python non conosce le unità di misura. Mh? Eh, e poi che sarà ovviamente un numero in floating point, non è detto che sia un numero intero. Eh, nel libro troverete degli esercizi che sono assolutamente assurdi perché misurano le cose in pollici, in piedi, in once, eccetera perché purtroppo chi ha tradotto il libro dall'americano all'italiano non si è messo a tradurre anche l'unità di misura quindi a volte sono esercizi che ci fanno un pochino sorridere fanno dei giri incredibili quando noi per fortuna, usiamo, usando il sistema metrico, il sistema internazionale eh, non abbiamo que di questi problemi mm. eh, dopodiché abbiamo la piastrella anzi potrebbe essere lato piastrella, perché piastrella non vuol dire niente. Lato piastrella. Magari abbiamo le piastrelle da 15, 0,15, sempre metri. Sono 15 centimetri. Okay? Allora, eh, noi dobbiamo calcolare il numero di piastrelle bianche. numero di piastrelle nere... piastrelle nere, e poi lo spazio vuoto ai lati. Allora, eh, con i vincoli, che la prima e l'ultima piastrella, sono nere, vincolo allo spazio, è uguale. Ai due lati. Quindi eh, la prima cosa che ci sembra di dover fare è capire, no? Come anche già state scrivendo, eh, capire quante piastrelle ci stanno. Eh, a occhio proviamo a farlo a mano, perché la prima cosa è siamo, saremmo capaci a farlo a mano, abbiamo tutti i dati. Allora, 3,20 m, 0,15 m, cosa devo fare? Eh, se io avessi una piastrella sono 15 cm, eh, due piastrelle sono 30 cm, 0,3 m, se io avessi 10 piastrelle, 10 per 0,15 sono 1,5 m, 20 piastrelle per 0,15 sono 3 m, 21 piastrelle per 0,15 fa 3,15 m. Quindi 21 piastrelle è il numero totale di piastrelle che ci stanno in quel, me, in quel muro. Okay? Eh, però vanno bene perché con 21 piastrelle riesco a iniziare e terminare con una nera? Sì, sì perché 21 è dispari. Okay, se fosse venuto fuori 20 non sarebbe andato bene perché 20, se inizio con la nera, finisce con la bianca, se inizio con la bianca, finisce con la nera. E quindi in quel caso, se fosse venuto fuori. 20 avrei dovuto prendere solamente 19 e avere più spazio ai lati quindi in questo caso io avrò 21 piastrelle di cui 11 nere e 10 bianche no? e uno spazio laterale, vabbè, spazio laterale che sarà la metà di 3,2 meno 3,15 perché 3,2 è tutto il muro 3,15 è ciò che viene occupato da 21 piastrelle e quindi rimarrà 0 0,5, 5 centimetri, 2,5 e mezzo di qua e 2,5 e mezzo di là. Ok, um, questo è il ragionamento che abbiamo fatto in un caso, poi cambiamo i numeri e a mano lo rifaremo di nuovo, no? faremo lo stesso diciamo, ragionamento per tentativi. Noi ovviamente scrivendo il programma non abbiamo il lusso no, di poter sapere già quanto valgono questi numeri. Il programma deve lavorare a prescindere dal valore specifico di questi numeri e deve funzionare sempre. Quindi eh, noi il, adesso il, la funzione if non la conosciamo ancora in Python e quindi cerchiamo di non usarla, okay? cerchiamo di lavorare puramente in termini di numeri e di espressioni aritmetiche. Allora, che cosa stiamo facendo? Noi, se noi, noi potremmo calcolare il numero di piastrelle, numero di piastrelle, facciamo n piastrelle, num piastrelle, potrebbe essere il lato della parete diviso il lato piastrella, questa è la prima cosa che ci viene in mente di fare, questo non va bene, lo stiamo raffinando, però decidiamo già scusatemi, a livello di organizzazione del codice, è prima calcola il numero di piastrelle e poi dopo calcola lo spazio rimanente. Voi avete visto come disegno male i diagrammi di flusso e questo è il motivo per cui preferisco lavorare sul testo dello pseudocodice, però mentalmente vedetevi pure il diagramma di flusso in cui ho l'acquisizione dei dati, blocco 1 calcolo il numero di piastrelle, blocco 2 calcolo lo spazio rimanente però la sequenziale. Okay? Allora la prima cosa che ci verrebbe in mente sarebbe questo, ma questo non funziona per due motivi. No? Uno perché questa divisione è una divisione reale e quindi mi darebbe un numero frazionario, mentre il numero di piastrelle deve essere un numero intero. Due, perché eh, non tiene conto del vincolo, eh, cioè sarebbe il numero di piastrelle senza tenere conto del vincolo che devono essere eh, una bianca e una nera. Mm? Eh, L'operazione, come mi dite, di divisione intera, così, non la posso usare perché questi due non sono numeri interi ma sono numeri frazionari. Quindi non ha senso fare la divisione intera tra numeri frazionari. Ok? Se io faccio 7.2, eh, divisione intera, 1.3, viene fuori un numero che però non ha, non ha, che non ha molto senso, no? 5, cosa vuol dire 5. Mm? Eh, allora, faccio la divisione e poi estraggo la parte intera, potrei troncare il risultato della divisione. Quindi faccio la divisione, scusate, normale, tra numeri reali, no? e mi verrà 11, qualcosa. Quindi faccio 3,20, oh, lo scrivo sotto, no? 3.20 diviso 0.15 e mi viene 21 erotti. 21 erotti lo posso arrotondare, faccio un int, di, opla, un int di questa cosa qua, come abbiamo visto, te lo tronca al numero intero, 21. Ok? Questo sono stato fortunato, ma se avessi avuto, anziché 3,10, avessi avuto 3,20, scusate, avessi avuto 3 e 10, mi avrebbe dato 20 e 20 non mi piaceva. Allora, proviamo a trovare una formula che eh, sono d'accordo con voi che dicendo vado a vedere se è pari o dispari poi faccio due cose diverse, ma purtroppo l'IF non sappiamo ancora fare, non l'abbiamo ancora imparato. Allora, riesco a dare una formula che mi dica esattamente il numero di piastrelle ogni volta? Allora, questo mi dà il numero di piastrelle che andrebbe bene se non ci fosse il vincolo. Però se, sono, devo, se devono essere dispari, io voglio che questa cosa qua mi dia fuori, cioè che questa seconda espressione deve darmi 19, non 20. Chiaro perché? Perché 20 non, avrebbe, non rispetterebbe il vincolo della prima e dell'ultima piastella nera. E allora nel caso in cui questa cosa qui sia, desse un risultato pari devo fare in modo di prendere un intero in meno allora in realtà ci sono, allora, ci sono n modi diversi no? certo nel caso del 20 devo scendere a 19 e aumentare il piatto vuoto non usiamo, proviamo a non usare la if poi lo faremo sicuramente con la if perché è il modo più naturale però proviamo a non usarlo allora, eh, Jacopo fa tutto un troschino per dire, ok, per arrotondare faccio la metà, prendo la parte intera e poi raddoppio, e questo è un modo. L'altro modo è quello anche di ragionare su ciò che succede nelle piastrelle. Cioè noi cosa abbiamo? Qui abbiamo la parete, l'altra parete, e poi ci mettiamo le piastrelle in mezzo. Quindi devono essere nera, bianca. Nera, bianca, nera, bianca, nera, bianca, nera. Ok e lo spazio davanti e dietro. Allora, praticamente, proviamo a ragionare non in termini di singole piastrelle, ma di coppie di piastrelle. Cioè, tutta questa cosa qua è fatta con una piastrella nera e poi tante coppie bianco-nero. Allora, proviamo a chiederci, non il numero di piastrelle che non ci viene giusto, o per perlomeno dobbiamo fare i truschini, Secondo me l'espressione di Jacopo potrebbe essere giusta, ma voglio poi vedervi dopo domani quando rileggete quel codice e capire che cosa fa. No? Ma il numero di coppie bianco-nero di piastrelle, non è più facile da calcolare? Cioè in questo, con questi numeri, quante, qui abbiamo una piastrella nera più un certo numero di coppie bianco-nero. Il numero di copie bianco e nero non sarà altro che a questo punto la larghezza della parete a cui ho tolto la, una piastrella fratto due volte il lato della piastrella. Il tutto parte intera. Cosa ho fatto? Questa parte qui, parete meno lato piastrella è la larghezza che ho disponibile tranne chiaramente 15 cm che sono già occupati dalla prima piastrella nera quella lì la tengo a parte no? allora, ciò che rimane quindi sono 3,20 meno 0,15 perché c'è già messo una piastrella nera rimango 3,05 ecco guardate l'approssimazione maledetta no? che non è proprio 3,05 3,05 e poi ci sono dei decimali là in fondo che sono dovuti al fatto che i floating point non sono mai esatti va bene quindi ho 3,05 che è la larghezza della parete che rimane tolta la prima piastella nera. E a questo punto, questo 3,05, diciamo che ci metterò tante coppie, bianco-nero, bianco-nero, bianco-nero, che sono lunga ciascuna, ciascuna coppia sarà 15 più 15, 30 cm. Quindi avrò 3,05 diviso 0,3, che mi fa 10. 10 cosa? 10 coppie. E allora a questo punto avrò 10 coppie di piastrelle, il che vuol dire 10 piastrelle bianche e 11 nere, perché sono nelle 10 coppie di piastrelle ci sono 10 piastrelle nere, oltre alle 10 bianche, più una che dobbiamo aggiungere da parte. Questo si, poter, si può risolvere in tanti modi, eh, il, le slide suggerivano, il libro suggeriva di provare a pensare in modo diverso e non pensare solamente alla singola piastrella facendo i conti, ma pensare magari a un modo di comporre la soluzione diverso che poi la rende più semplice, perché, perché dice, ma in realtà questa cosa qua non, non devo posare delle piastrelle, devo posare un modulo che è sempre uguale di piastrelle bianco-nero, bianco-nero, bianco-nero, bianco-nero. bianconero. Ehm, quindi questa parte allora noi possiamo scrivere questa eh, espressione così forse l'abbiamo capita però come dicevo dopo domani quando apriamo questo magari non è più detto che, eh, che la capisca allora come commento io posso dire eh, la disposizione sarà questa sarà questa e quindi diciamo così la prima piastrella è sempre nera è sempre nera. Poi rimane uno spazio uno spazio pari pari a E a questo punto lo posso scrivere spazio rimanente uguale parete meno lato piastrella. E così ho definito la variabile che forse è più esplicita nella eh, istruzione successiva. Questo eh, è un lavoro puramente di leggibilità, i calcoli che faccio sono sempre gli stessi, però non possiamo scrivere delle espressioni troppo complicate, perché altrimenti dopo un po' ci perdiamo su quali siano eh, i significati di questa espressione, quando poi magari il programma non funziona, dobbiamo fare debugging, dobbiamo capire cosa non funziona. Ehm, e quindi in questo caso ho introdotto, una variabile intermedia per, semplicemente per rendere più chiara l'espressione di prima, perché se non si capiva cosa parete meno piastrella, allora gli ho dato un nome essenzialmente e ho spiegato perché. Okay? Ma l'ordine dell'operazione è, è sempre lo stesso. Prima l'ho capito io e poi lo codifico in modo che sia chiaro. L'ho capito, o l'ho capito in uno dei modi possibili, perché come vi dicevo questo si può risolvere in 30 modi diversi, molte delle cose che state scrivendo, delle proposte che state scrivendo sono valide, no? sono modi diversi di risolvere lo stesso esercizio, ovviamente, alcuni non sono giusti ma altri sì. E quindi a questo punto lo spazio rimanente è questo, lo spazio rimanente diviso per le coppie di piastrelle, e quindi a questo punto spieghiamo perché c'è un 2, lo spazio rimanente va riempito con coppie di piastrelle bianco-nera. A questo punto il numero di piastrelle, lo so, sarà uguale a una, che è la nera, più il doppio del numero di coppie. E questa è la prima risposta. Quindi potrò già dire qua, print, mi servono quante, non piastrelle, piastrelle, virgola, di cui eh, numero di coppie bianche, e virgola, fatemi andare a capo perché non mi sta tutto, eh, si può andare a capo dentro le parentesi tonde, eh, bianche e num coppie più 1 nere. Mi servono 8 piastrelle, di cui, quindi qui il sarà il numero, mi servono 10 piastrelle, 11, 21 no, piastrelle, di cui 10 bianche e 10 più 1, 11 nere. Questo dovrebbe venire fuori. Proviamolo. Lo proviamo anche se non è finito. Appena abbiamo un pezzettino che fa qualcosa, proviamolo subito. Così vediamo se funziona quel pezzettino, possiamo andare avanti tranquilli che quel pezzettino lì è corretto. Se non funziona, prima di andare avanti e fare ulteriori danni e costruire cose sbagliate su qualcosa che è già sbagliato, Uh, è meglio uh, correggere subito questa parte. Quindi abbiate sempre fretta di provare il programma. Appena scrivete 4-5 istruzioni, le provate. Funzionano? Sì? Allora andiamo avanti. Altrimenti ci fermiamo lì e le correggiamo. Non fate mai l'errore di scrivere 200 righe di programma e poi alla fine adesso proviamo a, funziona a farlo funzionare. La risposta è che non funzionerà di sicuro. Ok? Allora lo eseguo, e lui mi dice mi servono 21 piastrelle di cui 10 bianche e 11 nere, con questi numeri era quello che volevamo. Se io mettessi 3,10, che era l'altro test che avevamo fatto, e facessi il run con questo dato, mi dirà che mi servono 19 piastrelle di cui 9 bianche e 10 nere, che anche qua era il valore corretto, secondo i calcoli che ci erano fatti prima a mano. Ovviamente se non lo sappiamo fare a mano non sapremo mai valutare se quel numero lì che salta fuori è corretto oppure sbagliato. Lo spazio rimanente è l'ultima cosa, poi vi lascio andare a pranzo, ma a questo punto è facile perché lo spazio rimanente è lo spazio totale, altro non è che la lunghezza della parete, Rete, meno la dimensione totale occupata dalle piastrelle, quindi il lato piastrella moltiplicato il numero di piastrelle. Ovviamente lo spazio per lato è uguale alla metà dello spazio totale, ma questo, e quindi dovrò ancora stampare, devi lasciare. Lasciare eh, spazio per lato, per cento, perché lo voglio stampare in centimetri, ad esempio, centimetri ad ogni lato. E quindi riproviamo a eseguire questo. Mi sembra 19 piastrelle di cui 19 bianche e 10 nere e devi lasciare 12,5 centimetri ad ogni lato. Questo nel caso della parete da 3,10. Nel caso della parete da 3,20... Eh, lo allora rieseguo, mi dirà che invece mi servono due piastrelle di cui 10 bianchi e 10 neri devi lasciare 2,5 cm da ogni lato e speriamo che il piastrellista non impazzisca per spostare di, di 4 atomi la piastrella perché <ride> vede che ci sono queste cifre intorno alla 10 e alla meno 15 che gli danno fastidio ok quindi questo alla fine è il nostro programmino completo adesso poi ovviamente ve lo, ve lo oggi pomeriggio ve lo pubblico sul sito eh, Emanuele dice che si posa il round per non avere tutte quelle cifre sicuramente è possibile, sì magari possiamo a questo punto round lo, lo uh, arrotondiamo a due cifre e quindi se lo rieseguo Esatto, eh. oltre alla seconda cifra, la seconda cifra in questo caso sarebbe uno zero, quindi non me la fa vedere, ma oltre alla seconda cifra ah, l'ha ripulito. Questo è puramente estetico, perché chiaramente dice a quale precisione voglio calcolare il risultato, e lo rotondo rispetto al risultato che lui ha calcolato al suo interno con la massima precisione possibile, ma ovviamente con l'errore che introduce. Eh, sicuramente questo lo aggiungo al materiale, sì, sì, assolutamente. È una regola, cioè, diciamo, come regola generale gli esercizi che facciamo insieme poi a fine lezione faccio uno zip e ve li carico sul portale così ve li potete guardare con calma domande dell'ultimo minuto allora la cosa che vorrei che fosse Importante, abbiamo fatto questo esercizio in poco tempo, tutto sommato, quindi ho spinto abbastanza per una soluzione che è quella che poi trovate sulle slide, anche se, se chiama le variabili in modo leggermente diverso, ma il concetto è lo stesso. Eh, quello che vorrei che fosse chiaro è che non è l'unica soluzione possibile, non ho detto che sia la migliore soluzione possibile, nella chat avete cominciato a buttare alcune idee e quindi magari questo lo si può riprendere e potete provare a farlo in modi diversi e lo possiamo confrontare. L'importante è che tutte le soluzioni, che si possono essere fatte anche in modi molto diversi, non tantissimi però, in modi abbastanza diversi, alla fine devono dare gli stessi risultati. Vuol dire che sono tante soluzioni diverse, tutte corrette, allo stesso problema. Qua ovviamente non abbiamo dei controlli, cosa succede se, la, se qualcuno mette 0 come lato della piastrella, se qualcuno mette meno 7 come dimensione della parete, per ragioni di tempo non abbiamo fatto tutti questi controlli che invece in un caso reale dovremmo fare. Uh, usare int è equivalente a troncare, chiede Christian, sì per i numeri positivi, usare int e usare trunk, mat.trunk è la stessa cosa. Per i numeri negativi invece int arrotonda sempre verso zero e quindi nel caso di un numero negativo arrotonda a salire, mentre trunk arrotonda sempre verso meno infinito. Uh. Uh. Allora, la formula di Jacopo, sì, ve la racconto, Jacopo dice uh, questa formula qui che ha usato, proposto nel codice, dice che cosa fa questa formula qua? Allora, eh, se io ho un numero eh, 7 diviso 2 come divisione intera mi dà 3, ok? Se io, se io prendessi un numero pari come 6 e lo dividessi come divisione intera, ovviamente se è un numero pari, scusate, 6 com come divisione intera mi darebbe 3. Allora, quello che succede è che se io ho un numero, 7, divisione intera per 2 e poi rimoltiplico per 2, ritorno al numero di partenza se il numero di partenza era pari. Ritorno al numero di partenza meno 1 se il numero di partenza era, era dispari. Vedete che 6, divisione intera per 2, risultato moltiplicato per 2, fa 3 per 2, 6. 7, divisione intera per 2, fa 3, per 2, fa 6. Quindi in entrambi i casi è un modo per dire se il numero è dispari, tolgo 1. Se il numero è pari, lo lascio così com'è. Poi c'è aggiunto il più 1 perché voleva il, la piastrella in più. Chiaramente una formula scritta così senza, diciamo, senza documentazione, senza un buon commento sarebbe una cosa tipicamente criptica. Cioè il programma magari funziona quando lo vai a rileggere, dici, ma che cavolo sta facendo in questo punto qua? Eh? Poi, perfettamente lecito, magari chi è abituato a un certo tipo di aritmetica lo riconosce abbastanza in fretta che cosa sta facendo, eh, ma la cosa importante è sempre riuscire a essere sicuri che il programma sta facendo la cosa giusta, che abbiamo capito in mente noi, e nel momento, eh, lo riconcorro una volta, sarà l'ultima di oggi, ma non è l'ultima in generale, nel momento in cui lo scrivete avete chiaro cosa state facendo. Il giorno dopo vi sembrerà Schifetta scritta sul muro e dice ma chi ha scritto sta roba qua? Ah, sono stato io. E cosa volevo fare in quel momento? Boh, Boh perché sei uscito dal ragionamento profondo che avevi, dal, dalla concentrazione che avevi e devi riprendere la concentrazione. Se quando sei concentrato sai cosa stai facendo? Ci scrivi una riga di commento, il giorno dopo magari non ricapisci più la formula, ma leggendo il commento dici ah già, avevo fatto questo, ok, va bene, allora andiamo avanti a, a, a fare la parte successiva. Ok. Quindi con questo riusciamo già a fare eh, anche diciamo, gli esercizi che vedremo la settimana prossima in laboratorio che hanno a che fare con il variabile di tipo numerico, eh, dobbiamo poi ancora aggiungere, ma questo punto lo aggiungeremo lunedì, eh, la manipolazione delle stringhe che diciamo così, dal punto di vista delle operazioni matematiche ci posso fare ben poco però faccio operazioni diciamo così, di accesso ai, ai caratteri al testo che sta dentro e quindi sono altre tipologie di esercizi che sono diciamo così, proiettate sul, sul laboratorio che faremo il 15 per ora ci fermiamo qua allora ci rivediamo giovedì invece in laboratorio dove lavoreremo soprattutto sui diagrammi di flusso e vedrete che se guardate il testo dopo i diagrammi di flusso ci sono sui gammi di flusso ci sono degli esercizi proposti per casa dove vi chiediamo di fare dei piccoli programmini di questo genere qua quindi quando siete stufi di disegnare gambe di flusso potete divertirvi con un po' di programmini e con questo mi scuso per il ritardo ma è colpa del portale che all'inizio ci ha fatto ritardare 10 minuti eh, vi saluto e ci vediamo tutti i giovedì buon appetito a tutti arrivederci